Bentornati su Officina del Pilota, grandi novità! Vi faccio fare un salto nel passato prima di iniziare la visione di questo video. Il concetto è semplice, siamo tre entità e ci occupiamo di auto, Empal, Officina del Pilota e Carcare. Siamo sempre in collegamento fra di noi, ma vogliamo unirci in un unico Grande progetto Esatto, il locale tanto ambito che abbiamo cercato per più di un anno lo abbiamo trovato O meglio, l'hanno trovato Luca e Andrea Rimane nella stessa zona La stessa zona dove c'era già Empower, Carcare, officina del pilota Poco fuori Roma Nord Ma non voglio stare qui ad annoiarvi con le mie parole Vi getto direttamente all'interno delle mura del locale E vi faccio raccontare la storia da loro Sci Tutto questo un giorno sarà tuo Questo qui Adesso lo vedi spoglio così ma questo sarà il mio ufficio Il mio ufficio presidenziale ah Finalmente un ufficio tutto mio Tutto mio ragazzi Una bella scrivania qua il mobile qui Mi piace, mi piace. piace? E sul muro? Sul muro metterò tutta quanto un disegno giapponese. Ah. Oh. Sì, sì, Bene. Bello grande, Beh, spazioso. Togliamo se mattonelle e mettiamo tutta quanta uh, moquette. Una cosa più raffinata, più elegante. Oh, Basta? Per il momento sì. Ah, vieni, faccio mio. Allora, questo è invece è il mio ufficio. Eh. Ed sarà un ufficio multifunzione. Cioè? Quindi sarà il mio ufficio e l'ufficio della sala di riunioni. Sala riunioni e ufficio. E ufficio, esattamente. Perché prevedi di fare dei corsi? Assolutamente sì, e sulla parete una mega striscia di muschio. Muschio? Muschio. Figo. Di qua, okay. un quadro, un quadro, un di, quadro muschio. di muschio, parete nera, e tavolone grosso. E, sì, esatto, e una piantina per rimanere nella, nel, tema green. nel tema green. Un bel televisore addosso al muro. Fusto. Basta. Finito. Costa molto di meno del tuo, quindi io pago <ride> il mio e tu ne paghi il tuo. <ride> E qui un bel ufficio per i nostri dipendenti Un bel ufficio co-working me, Assolutamente sì Io qui però me lo immagino diverso Cioè voglio un tavolone enorme al centro stile Apple Sai i negozi dell'Apple, questi qui di legno, chiaro? I ragazzi tuoi e miei che lavorano insieme in co-working Che si aiutano con strategie, innovazione, tutto quello che eh? è E poi visto che tu di là metti il muschio sì. La facciamo pure qua Qua facciamo tutta quanta una parete di muschio e legno. Ci sta. Tutta una parete di muschio e legno e la mettiamo un po' di mobili insomma per l'ufficio. Macchinetta del caffè, divani, molto pulito, molto clean. Clean e minimal, essenziale. Esatto, essenziale, essenziale. Bello, bello, bello. bello. E poi comunque c'è pure l'ufficio che abbiamo fatto a Matteo. eh? Vieni, vieni. Sì, sì. Guarda, sta qui. Ecco, vedi come sta bene? È Ma no, dai, ci mettiamo la lucetta. Eh, vabbè, vabbè, ci sto. E grazie alla potenza del 3D, ecco come sarà questa stanza. E questa invece? È così. Comunque questa la faccio io, sarà così. Questo invece sarà adibito a un magazzino? diciamo che mettiamo delle pareti attrezzate qui ai lati facciamo anche magari due o tre corsie al centro in modo che c'è spazio per i nostri ricambi e per i tuoi prodotti sì. bello sì, grande bene. eh sì, pure l'altezza infatti infatti qui siamo nella zona detailing e area tecnica ok? vuoi capire un attimo come abbiamo strutturato questa sì. parte cioè abbiamo fatto questi archi dove okay. nella parte dove vedi lo spazio tra un pannello e l'altro quindi queste tracce metteremo delle strisce led che daranno eh, illuminazione all'ambiente okay. e in più metteremo delle lampade a led eh, che vanno a completare questa fascia qui sopra, questa parte di arco, dove vedi il pannello in un e il soffitto, ah. per dare comunque una luce più dettagliata in fase di lucidatura dell'auto. Stiamo studiando un modo per fare la parte del lavaggio. Il lavaggio qui dentro, facciamo? Faremo la parte del lavaggio qui davanti, in modo così anche tu potrai lavare le tue supercar eh, il faccio. sabato mattina, la domenica, sì, qui. Sì, sì. il vero e proprio garage è quello dove tieni le tue... Ma è il sogno averci il lavaggio dentro il garage. Assolutamente, eccoci qua. Andrea, questo qui è il posto dei tuoi sogni, l'hai desiderato per tanti anni Sì, effettivamente quando l'abbiamo visto è stata proprio un'emozione e ci siamo innamorati subito Eh, ci credo, è così grande, così bello Che ne dici? Che un po', un po mi dispiace lasciare il vecchio Empower, no? Ha fatto la storia, quarter, di Empower Sede di centinaia di raduni, bei momenti Gente che è entrata, auto che hanno transitato, abbiamo preso, venduto, sistemato una storia una, una storia d'amore che continuerà ragazzi covid permettendo perché comunque siamo a a 300 metri 300 metri di power e da carcare quindi siamo rimasti nella stessa zona industriale Roma Nord Formello c'è qualche altra cosa che può disturbarci non so un aereo che cade per esempio oppure no no andiamo a tanto. e la rifacciamo no perché mi piaceva era molto spontanea tra eh, l'altro mi è venuta la fame della madonna di che dici Andre? No, eh no a mangiare allora Lavora, no? <ride> Comunque la fase della, della ristrutturazione eh. o della costruzione. Della cui... costruzione perché cioè, di ristrutturazione è, cioè è, è bellissima, è bellissima, un po' meno quando paghi, però è bellissima. Posso dire, non so io, Altro che c'è la soddisfazione anche di essere un po' vecchio e quindi assistere ai lavori che stiamo pagando, finanziando e quindi ci piace stare qui e condividere con i lavoratori questo. Questo Poi, spettacolo, soprattutto in questo momento con questo tempaccio qui a Roma, mi ricorda un po' quel video. Ti ricordi la, quando gli abbiamo rubato il 350-00%. Ma stavamo sul lago, <ride> sul Cicno? lago, con Ciglio. <ride> <ride> Nel frattempo, Andrea si era preso il GTR. Sì. che macchina, che macchina, la la GTR, macchina. ma se non l'avete visto questi video, ma. Tornate indietro, scrollate, scrollate la bacheca di officina del pilota Quando l'abbiamo fatto ci diciamo, ancora i capelli quindi, quindi <ride> Dovete scorrere un po' A proposito la... di grandi macchine, Buongiorno. caccia fuori quella macchina grigia che c'hai là dentro, cacciala L'ho venduta? vero Ma di che parli? La, la... Ah la Porsche? Ah sì, sì sì sì sì, no ho venduto ls 2000 È due mesi che c'è qua la macchina, ancora non l'ha tirata ma fuori ma io l'ho guidata eh, Ho capito, che aspetti? Eh le targhe, non c'ho le targhe ah, ma... Quelle prova? Eh, possiamo fare con quella roba sì. non si fida Spadazzo ha perso quel brio di quando non c'era il covid che andava tutte le sere come un disperato a ballare tra l'altro io vogliamo raccontare ai nostri fan che cosa facevate anni fa Adesso che sei sposato con figli eh, Una volta io e Luca andavamo... No, a Meglio non, pensavo, non, no, non pensavo a quello Cioè, nel senso, no, no. non andavamo, andavamo a ballare eh. Andavamo a ballare, eravamo proprio dei leoni da pista Insieme sì, che ci stavano le, le ragazze Eh. che ci aspettavano Meno male che non erano i ragazzi Vabbè. Luca ogni tanto ha approfittato anche di quello però Alla, certo ora. Dopo che ha <ride> bevuto il terzo drink tutto scarpetta eh, <ride> appunto a fine serata non si butta via niente Luca. vecchia coda nera ah. eh ragazzi bei bene tempi. Bei, tempi, bei tempi che ma non ci saranno mai cioè in futuro torneranno? eh come no io devo ricominciare a fare il DJ qua, ah. ti... è finita ragazzi <ride> eh, vabbè c'è che c'è rimasto da sperare almeno quello cioè, ce l'hanno lasciato oppure mi viene un'idea però adesso fresca fresca così visto che il locale è così grande ragazzi sì. perché non decidiamo di allestire un 100 metri quadri per fare una discoteca ma sì, ma infatti ogni tanto togliamo le macchine mettiamo le luci e diamo un palchetto a te scusa così, eh così ci si è io così mi così. metto in console no eh. che te, io metto in console un angolino tra una macchina e là anzi faccia, tagliamo una macchina in una due e mettiamo la, la posta... console <ride> mettiamo la console dentro, sì. al posto del, del, dei dischi ci mettiamo i volanti, sì. io screccio con i volanti poi i cerchi ci puoi mettere, eh, dai ci piace questa cosa, e facciamo discoteca labirinto piena di macchine eh, e abbiamo power, Federico calcare, che è l'officina del che pilota e se Federico, Federico è buona foto eh, giusto Federico il barman, ex barman quindi ci abbiamo un futuro ragazzi, se va male avevamo un locale <ride> Gli scambisti? No <ride> Quello è dopo la discoteca, Noi abbiamo grandi anche... informazioni da Spadano perché <ride> Spadano c'è una grande storia su le case da scambisti cioè. Vuoi raccontarci e una... una e nei commenti, ragazzi, scrivete una cosa Volete sapere la vita segreta del Dottor Spadano? Cosa si nasconde? Eh, dietro <ride> di eh, sì Dottor Jack e Mr. Idol, eh, Spadano Bello, bello, è sempre un piacere vedervi ragazzi, soprattutto quando c'è questo bel tempo. Ma sì, se andiamo a mangiare la cosa sì o no? No, aspettiamo sì. un altro pochetto che svenimo, poi dopo. <ride> dai. dai! Bella! Eh, questa sì. non, ha, non ha funzionato! Niente, abbiamo perso. No. Non c'è più dai, quella. Vabbè. Ciao! Ciao!